su gs italia che è un gruppo um, di facebook con quasi 3000 utenti come vedete qua e, um, è stato pubblicato circa un'ora fa da matteo tempestini un articolo che ha uh, appena pubblicato questo articolo che è questo riguarda una tool per il sistema di emergenze Copernicus EMS. Questo tool permette di, naturalmente l'articolo è ben spiegato, per chi vuole poi sarà messo in descrizione l'articolo, questo tool permette di scaricare le aree dove si è verificata un'emergenza, naturalmente sono dei, degli file Ecco qua alcuni esempi. Questi tool, in particolare, sono due. Questo, get, ms, zip, e merge, ms, zip. Praticamente il get permette di, come è scritto qua, effettuare il download di tutti i vettori. Naturalmente li scarica a zippati. Mentre il merge non va altro che eh, effettua un'operazione di merge di tutti i vettori relativa a più zone di emergenza. Ora vediamo come eh, utilizzare questo oh, questa tool. Allora, la prima cosa da fare è utilizzare eh, Besci di Windows. Naturalmente già ho fatto la prova, naturalmente non l'ho fatta io, perché non mi posso prendere questo merito. L'abbiamo fatta assieme ad Andrea Borruso via, uh, via, via Team VIEV. Abbiamo utilizzato Team Verve e in tre secondi mi ha spiegato come funziona. Naturalmente io cerco di riprodurre tutto ciò che mi ha detto Andrea, ma siccome non sono alla sua altezza, ripeto quello che ha fatto lui. Allora, ci siamo collegati, o meglio, abbiamo avviato eh, la bash di Windows e eh, Andrea, quindi ci siamo collegati, ci siamo andati nella, in C, nella radice c e in particolare in tmp temporaneo e all'interno abbiamo creato questa cartella questa nuova cartella testms come vediamo qua se vado su tem eh, testms vediamo meglio su tm su t sulla cartella temporanea sotto c abbiamo creato questa cartella e all'interno, questo qua, è ms è toolkit praticamente abbiamo clonato il progetto di Matteo. E abbiamo clonato appunto il progetto di Matteo. Come si fa a clonarlo? Naturalmente come è scritto qua, vedete qua, questo bisogna scrivere git clone e poi il percorso di eh, impatti il percorso dove si trova su github il progetto. Naturalmente se lo scarica tutto, poi naturalmente qua cdms, siamo andati all'interno della cartella toolkit e all'interno della cartella toolkit, che è questa qua, dove aver clonato e si trovano queste, alcune file, tra cui questi due, questi due che sono due file Python. Se apriamo il primo, questo qua, con il notepad++, eccolo qua, quello che è importante è installare questi moduli, bisogna installarli, alcuni erano già presenti, altri no. Infatti qua dal processo si vede che qua si installa il request e quindi viene installato, poi l'html 5lib deve essere installato e poi questi due mi sembra li abbiamo installato comunque in generale bisogna installare tutti questi moduli dopo averli installati si può avviare all'interno della cartella la ms toolkit ms toolkit esatto bisogna, eh, possiamo avviare il primo tool che è il get ms zip pi avviando questo come vedete si scarica tutta una serie di tutti i dati che a noi servono vedete qua tutta questa schermata si scarica tutto si scarica tutto e comparirà questo qua che è stato tutto scaricato correttamente dopo di ciò se vogliamo utilizzare anche il secondo tool il secondo tool <ride> permette di mergiare di unire tutti questi file tutti questi vettori in modo tale da lavorare con singoli file cioè un unico file eh, poligonale, un unico file puntuale, un unico file di tipo lineare. Per far ciò bisogna al solito avviare, aprire l'altro oh, script, il merge, questo qua. Naturalmente non ho detto che eh, eh, questo tag, come vedete qua, 238, deve essere uguale a quello precedente come vedete qua, questo qua, questi due numeri devono essere uguali, che è il tag, comunque tutto spiegato nell'articolo, quindi da qua, quindi bisogna stare attento se tutti questi moduli sono presenti, in realtà eh, abbiamo scoperto con eh, con Andrea che il modulo non si chiama ship file, ma si chiama pa, eh, si chiama, vediamo qua, perché abbiamo provato ad installarlo, e dava problemi, e quello da installare, è, vedete qua non è install file ma è questo, py.shp, bisogna installare questo qua, py, quindi pip install py.shp, fatto ciò si installa, fatto ciò poi, naturalmente per installarlo, questo pip, py.shp, SHP occorrono i diritti d'amministratore quindi bisogna fare sudo, mettere la password eccetera. Fatto ciò, installato ciò si può avviare eh, il tool di merge quindi, come vedete, qua, lui fa tutto il merge e qua alla fine è tutto mergiato. Fatto ciò, se andiamo nella cartella, troviamo questa cartella con il nome del tag ms. R238 Merged se lo aprite qua ci sono tutti i file relative all'area eh, di esame che stiamo oh, che stiamo esaminando andiamo su QGIS ovviamente qua lo facciamo nuovo da qua da QGIS importa ecco qua eh, sono nella cartella Merged ecco qua i quattro file li seleziono e li apro ok ed ecco attualmente questo qua lo metto sotto e come vedete ottengo quattro ship file uno poligonale uno lineare uno poligonale di idrologia cioè il primo ci indica l'area di in, l'area in cui diciamo così abbiamo le informazioni quindi questi grandi rettangoli e gli altri sono le linee poleline Pol, delle poliline e le aree di interesse o meglio le aree di interesse sono quelle quelle queste più grandi sono le aree di interesse ed altre sono le aree che, del dove si sono dove, dove si è verificata la crisi tutto qua molto semplice ciao e alla prossima